Salve pinguini! In questo video short io volevo dire della mia teoria su Elon Musk che ho maturato negli ultimi giorni. Ricapitoliamo quali sono le aziende più grandi di Elon Musk. Tesla, SpaceX, che include anche Starlink e adesso c'è Twitter. Ora cosa hanno in comune queste realtà? A parte il fatto che sono comandato da Elon Musk La mia teoria è la seguente Lui ha comprato Twitter, così quando lui andrà a colonizzare Marte Lui potrà twittare tutto il suo viaggio perché durerà diversi mesi per andare su Marte E quando arriva, twitterà dicendo Sono arrivato su Marte Come potrà farlo? Beh, a Starlink Nessuno gli chiede di lasciare per strada dei ripetitori Così lui può tweetare e connettersi su internet da Marte Così da poter essere il primo uomo che ha twittato dallo spazio e che cosa c'entra Tesla? Questo uomo dovrà andare in giro su Marte. L'ho raccontato l'altro giorno ai miei amici e mi hanno detto che sono folle. Lo sono? Beh, fatemelo sapere nei commenti. Ciao!